Cominciare. Perché c'è molta Iniziamo ah, ah, iniziamo eh, eh, per, per la festeggiata, signoria Kingandre e per Monsieur la Pen, eh, Qui a Corsa la compagnia degli ispirati. Eh, <applausi> Per solazzarvi con una adorabile e violenta commedia dal titolo L'Accademia dei Pirati o l'amorosa storia di Corgan e Ferdinando. Corgan, Corgan, Corgan, Corgan e Ferdinando. Eh, nella simpatica rappresentazione, io narrerò quello che voi andrete oh, a vedere oh, interpretato da questi pascoli. Oh, oh, oh, Questa oh, storia oh, inizia qui. Oh, la volete smettere di fare rumore? Aspetta, oh, oh, eh, no. volete smettere? Ma va bene, quello che io sto rovinando. Io sono il padrone dello spettacolo, va bene? Questa storia inizia nel profondo dei Caraibi, quando il capitano, il temibile capitan eh, Pegasus, un giorno di sorpresa viene aggredito da un esercito di scimmie assassine. <ride> <ride> I e i soldi <ride> <E> sono chiusi i denti volano. <ride> e nel frattempo, se volete, mi intervallo musicale, nel frattempo, <ride> nel frattempo a me ne è Islanda. Cambio scene, cambio musica. Grazie. E nel frattempo, <ride> Amelie Island, il governatore Carley chiama, il governatore Carley, eh, Carley, Carley, Carley chiama Carly. Audienza, un suo messaggero. messaggero. Ma questa è una storia non è sicuramente aderente ai fatti reali, è solo una storia di finzione che però potrà regalarvi sul sollazzo e speriamo ovviamente dicevo, dicevo eh, il, il, il, il governatore Carly chiama un suo emissario eh, Cunningham Cunningham, Cunningham. Cunningham. Cunningham. Cunningham. Cunningham. e chiamare governatore deve andare sulla sulla la nave, nave. Sulla, sulla nave la la la la perché la la questa nave, lo calcia, gli dà dei calci oh, no! nel terretano ripete ripete ripete ripete ripete ripete ripete ripete ripete ripete ripete nome ripete Una nave, dalla, Bregg, no, tra, una nave tra, tra. attraverso la quale potrà lui compiere la sua missione. Intervallo, intervallo musicale, ripete ripete ripete ripete e poi a bordo a bordo della nave è una turma che Cunningham dovrà controllare perché si vocifera che non siano veri pirati siano solamente dei cialtroni con di pirati e oh. potrebbero trovare una mappa, e grazie a una lettera di corte del governatore Carley questi cialtroni forse potranno passare i pilati che è stata trovata sul corpo del pe capitano Pegasus, quello con gli occhi spargati Nella prossima <ride> scena il, il, il narratore lo interpreterà il capitano della nave e il, il rappresentante sale a bordo della nave Salve rappresentante! C era. C era, io io sono, sono il capitano Grosset e qui c'è la mia ciurma, salvate ciurma! Eh, eh, mi... oh, oh, oh, oh, oh. Supposto che dei pirati convintino, ma non sono molto convinto che questi siano dei veri pirati! No, sono veri pirati e <ride> ora ve di lo dimostreremo! Allora fatemi di vedere delle cose da veri pirati! E fu in quel momento che i iniziarono a piratare come solo loro sapevano fare. Cosa dobbiamo fare? Piratare! No, no, no! No, sul dolore! <ride> E, sì, che, che, che, che, che, che, <ride> e fu così e eh, tirati, eh, no, trascinati no, sanno verso no, arrivarono no? ah, a un certo punto arrivarono dove? arrivarono, partirono salvarono per arrivare dove pensavano potesse esserci un indizio per trovare la mappa ma è ma ma trovata tra... sul corpo di intermezzo, intermezzo tragico tra che all'interno di questa storia c'è anche l'amorosa storia dell'amore tra il tirata Tolkan e Ferdinando è molto simile tirata Organi! Organi, Un amore! Un amore! Per l'epoca proibito, ma non per questo meno possibile! Oh, vissuto! Tra la prua e la pompa della nave! Non oh, ridete drammatico! Anche la parte triste! No, non parlo! No! No! E a questo punto! E a questo punto! La ciurma della Fred proseguì perché sul cadavere del capitano Pegasus era stata trovata una mappa che riportò direttamente a un'isola di indigeni! <tose> Ah, il <ride> E gli indigeni! Gli indigeni dietro le informazioni, ma... ...della mischia... ...il... Cunningham! Cunningham, Cunningham! infioriamo un altro capitano un altro capitano Suve. Canningham, ma Canningham perì felice perché il colpo di grazia fu dato da una donna più pericolosa di tutti i mari, ma nel frattempo i tirati a franchi per la morte di Cunningham a franchi per la morte di risalirono a bordo! risalirono a bordo del galeone dove però si era svegliato. L'uomo forzuto! L'uomo più potente di tutti i mari! E non c'è! Eh, L'uomo forzuto? L'uomo forzuto! L'uomo forzuto! L'uomo forzuto! L'uomo forzuto! L'uomo <ride> <ride> tutta la turma! era morta Mi piace! Mande! il capitano Forgan e Ferdinando che poterono così! Parte commovente questa, eh! Commovente. <ride> che poterono così coronare il loro sogno d'amore! Navigando verso l'orizzonte, a prua. <ride> mentre le sirene intonavano un canto grazioso, molto lento, violento! No, no, no, no, no, no, canto no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Bravi! Bravi! Bravi! Bravi! E ora, e ora, e ora, questa ora, la ora, e ora, e ora, e ora, e e ora, non ora, di, di, di E poi si picchiarono! No! poi si picchiarono male! Si picchiarono! E poi si picchiarono, no. No. E poi si picchiarono forte duro. Eh, <ride> e duro! E vai giù! E di lì passò un coniglio che venne schiacciato! Ma, Ma come? Oh! oh! Sì, dai. Avevo anticipato che sarebbe stata una storia drammatica.